La morte no si può Surgire il lozano Appartiene al non si muore poi mai in te, ti risvegli in un attimo, mm, qualcuno a te lì, la morte non si può sconfiggere lo sai, come il fiume in il mare che proseguo, non si muore poi mai. E attendiamo quel giorno poi Qualcuno aspetta dove finisce? La... Che non si può scalare lo sa Come il vento e la pioggia che continuano Lo si muore poi ma, ma su Prepariamo quel giorno infine Qualcuno attende Dove finisce la vita. Separa dai cieli, vado lassù, l'eterno prende la mano, anima dell'anima, Gesù è me, sempre con me. Gesù è me. Grazie.